Chiama Italia 0 Kilo degli Italia 0 Kilo degli Okoama, quale Zera Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra? In su, in Zulu 4 Victor Quebec Sierra, il Zeta 4 VQS, buon pomeriggio, di basso 5 9 a Roma, referenza Zima Zulu 0269, cambio. Ok, Roger, ricevuto referenza qui, taglia Zulu 4, Victor Quebec Sierra barrato QRP 59 anche per te, grazie. Grazie a te, dimmi quant'è il QRP, quanti 5 watt! È affermativo, affermativo, 5 watt barrato portatile, eh. 5 watt barrato portatile. Ciao, grazie e buon pomeriggio! Mi a tutti i QRP perché quando vado io a QRP <ride> difficile trovare il momento giusto, quindi eh, mi fa molto molto piacere, un abbraccio, a presto! 73, ti mando il video, grazie! Attesa,